Posso organizzare una giornata di costellazioni familiari? Eh, certamente diciamo che l'ideale è che uno conosca come lavoro, che abbia già lavorato con me, altrimenti è un po' più difficile spiegare eh, a chi magari è interessato a fare questo lavoro con me di che cosa si tratta. Quindi l'ideale è eh, avere già lavorato con me, conoscere come io lavoro, e per organizzare una giornata serve uno spazio, l'ideale che sia uno spazio tranquillo, dove possono uscire emozioni senza disturbare nessuno, che sia uno spazio in grado di ospitare un gruppo di 10-12 partecipanti e quindi per chi sente la voglia di organizzare proprio una giornata di costellazione può contattarmi, e io sono a disposizione.